Nave Permacultura Verrua Savoia, provincia di Torino non è? Siamo qui vicino È un progetto che si è già presentato l'anno scorso nei, nei nuovi progetti Rive è, Quindi è, è, Allora, ci si occupa chiaramente di permacultura l'esigenza principale in questo momento è di fare rete e quindi si sta sviluppando come una sorta di ecovillaggio diffuso sulle colline ehm, sulle colline del monferrato intorno appunto a, ai paesi di verrua casale e castelnuovo per chi è della zona, siamo, siamo lì un, un gruppo, di, diciamo il gruppo operativo, siamo, siamo una decina che ognuno ha la sua realtà e poi invece nel nucleo di Verrua Savoia eh, dove ci ritroviamo più, più spesso organizziamo eh, eventi e feste. Eh, quello che sento importante è proprio questa, questo fatto di fare rete ehm, che, che fa sì che le forze si, si moltiplicano in tutti i nostri progetti e eh, fa sì che non ci scoraggiamo. Eh, quest'estate, eh, quello che ci impegnerà di più, l'estate scorsa avevamo fatto un corso di permacultura, eh, invece quest'estate faremo un corso, due corsi di biocostruzione eh, con cui eh, tireremo su ok, tireremo su una casetta in biocostruzione dal nulla nel bosco eh, per chi è interessato rivolgetemi a me, sono Lapis fra eh, i volontari mi trovate sempre in giro a fare il pagliaccio grazie <ride>